Grazie Presidente. Eh, questo emendamento è un emendamento importante perché intende estendere eh, le attività eh, di somministrazione perché possono utilizzare tavoli e sedie a quelle attività per cui è consentita la consumazione al tavolo, appunto la somministrazione prevalente, per i centri sportivi all'interno del perimetro di concessione, per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione non alloggiati e per le librerie in cui la vendita di libri è prevalente, quindi ehm, in realtà si trattano di attività di somministrazione che in questo momento eh, hanno necessità di recuperare i coperti all'interno di ed edifici che non sono utilizzabili per normative di sicurezza e quindi noi andiamo a compensare con questo emendamento la possibilità di utilizzo di tavoli e sedie. Grazie.